Omezzon offre in vendita trilocale ristrutturato a Santa Rita. L'appartamento in questione si trova al quarto piano di una palazzina situata in via Barletta. L'edificio è stato costruito negli anni 60 e al momento sta usufruendo del bonus 110% che avrà fine nel 2023 con i seguenti lavori. Cappotto, infissi e pannelli solari. Entrando nell'appartamento, si viene accolti da un ampio ingresso living sulla zona giorno, composta da ampia sala con angolo cottura. Sono presenti due camere da letto. Entrambe molto ampie con balcone o finestra. Il prezzo di vendita è di 169.000 euro ed è possibile avere la detrazione del 50% dei lavori fino a un massimo di 20.000 euro. Contattaci per maggiori informazioni.